Come? Just build col tempo allungato Fantasma Fantasma Concrete E usa tanti diversi... diversi tipi di blocchi No, troppo, troppo Vittoria assicurata Così ha eh. vittoria assicurata Dovremmo coprire dentro Metti ci tipo un meme dentro. dentro No, tipo le catene Si può fare Fai tipo una botola Tipo così Dobbiamo arredare Tipo Bellissimo Ci manca solo qualcosina Barile Ne c'è table. Ok Dove ci sta? Qui, esci, Esci e chiudi Later Oh. Vabbè, sono secondi. Meglio che non essere neanche in classifica. <susurra> Vediamo. Farfalla. Aspetta, ho già l'idea. Sì, e poi ci metti la terra. È un amogus. Amogus! No, sembra il simbolo no. comunista. Buono perché ho fatto col vetro non mi piace. E anche perché ci sono Come dei ci sassi, sassi, sassi, sassi che volano. Tornado. Tornado. Potevo immaginare. Prendi. Chi fa il tornado e chi fa la casa? Vieni dentro al tornado. Guarda no. dietro di te. <ride> yeah, Buono perché ho fatto col vetro non mi piace. E anche perché ci sono non dei sassi che volano. Poi non ci sono i tornado nella sabbia. <susurra> nel deserto non ci sono zone di massimo ci sono le tempeste di sabbia io metto mediocro perché ancora la sabbia è per terra poi la casa vola inaccettabile la mischina facciamo il più grosso infatti questo è un baby maiaro e ci faccio quello più grosso e il porcio No, l'ho fatto non simmetrico, quindi non no, no. Io sì, stavolta no. Probavi? Ci sono. <ride> non ho <già> capito. <ride> non c'è il collo. No, però guarda la faccia. Oh, guarda la faccia. Oh, questo è fatto bene. L Abbiamo fatto schifo. Sai sì, che sono un must in questo, vero? Stavo già cadendo. Sono già caduto. Ciao Massaro. Ti ho visto cadere. Sono <ride> caduto ancora. No, sono caduto tutti e di fila. È dietro di te? È lì? Uh. Comincia il fight, comincia a fight. No, no, no, no. Ho caduto.